Eleutra ha pubblicato di recente due libri molto interessanti su due figure femminili dell'anarchismo americano di fine 800 inizio novecento, Walter Indeclare ed Emma, Emma Goldman. Sì, è bello che siano stati pubblicati praticamente insieme perché in realtà il libro su Emma Goldman e Malarossi è uscito quasi un anno fa, quello di Volterini, è uscito, che è curato tu, è uscito qualche ehm, mese fa. Sì, esatto, sì. qualche mese fa. Sì. E in realtà, diciamo che il, il fatto che si, siano stati pubblicati dai Leutera quasi a ridosso uno con l'altro, eh, ha reso quasi naturale eh, comparare le due figure, no? perché magari qualcuno si è prima letto la Goldman, si è poi identificata, eccetera, ha trovato degli spunti, poi ha letto la Volterin e ha trovato magari gli stessi spunti, oppure qualcosa di diverso. Sì, è interessante perché sono due figure discordanti, ma sotto alcuni punti anche molto concordi sono differenti nello stile di militanza, molto più intima la Declare, molto più austera quasi, ascetica nel suo approccio all'anarchismo, eh, all'opposto invece la Goldman. Sì, ci sono anche non solo questioni private, come dicevi tu, cioè del modo di vivere la vita, di vivere l'anarchismo, eh, ma anche questioni teoriche eh, dove si possono vedere appunto queste... Eh, queste note un po' discordi eh, oppure, oppure più, più vicine. Una per esempio è la questione dell'anarco della comunismo e dell'individualismo, perché appunto eh, Goldman e Volterin partono da due punti completamente opposti, cioè Volterin è assolutamente individualista, quasi eh, all'estremo. Emma Goldman invece si è sempre detta comunista e diciamo che prima ci siamo confrontati ed entrambi abbiamo pensato che tutte e due partano diciamo, da, un, da due poli opposti, cioè l'individualismo e il comunismo poi in realtà con il passare degli anni eh, convergano un po' al centro, no? cioè, eh, Volterin inizi a, pensare, a ripensare su individualismo e eh, cambia definizione, non si definisce più individualista, ma anarchica senza aggettivi e, e quindi più, più vicina insomma, ad una posizione sociale eh, e Goldman invece perderà un pochino eh, quel, quel comunismo, ehm, quell'accezione comunista molto forte che aveva all'inizio per eh, fare affermazioni come appunto il mio anarchismo è, è una questione di sì, è interessante anche il tema della violenza perché Voltarin è pacifista, non violenta, almeno inizialmente, eh, mentre la Goldman si pone all'opposto. Poi entrambe fondamentalmente cambiano opinione. Sì, eh, Goldman inizia diciamo, assolutamente un po' più eh, possibilista e eh, senza nessuna paura eh, di utilizzare la violenza, infatti eh, per esempio con la questione di, di Frick, eh, del, dell'attentato a Frick che poi commetterà il suo compagno Bergman, Goldman non l'ha commesso eh, in prima persona soltanto per, per mancanza di soldi perché insomma non è riuscito a comprare la pistola nello specifico, però con gli anni ripenserà alle sue posizioni. Eh, così possibiliste e, e le rivedrà, non dico radicalmente, però insomma profondamente. La Declare inizialmente è pacifista, mentre poi col passare del tempo inizia anche a comprendere perché in determinati casi l'utilizzo della violenza, almeno a quel tempo, perché si parla comunque di un tempo completamente diverso dal nostro, fosse una possibilità concreta. Ma eh, perché sono importanti? Sinceramente mi sembra che siano importanti perché sono eh, due personaggi che nonostante siano passati moltissimi anni, cioè più di un secolo da... Più di cento eh, anni per la De Clare, un esatto. po' meno per la Gourmand, eh, Sono assolutamente attuali, cioè, il loro pensiero resta ed è attuale, soprattutto quello sulla questione femminile, mi viene da dire. Eh, entrambe eh, le donne hanno, eh, hanno esposto delle, delle idee, delle teorie che secondo me sono ancora troppo oltre per moltissime persone nel 2017, quindi diciamo che non è soltanto un esercizio di storia quello di andarle a riprendere e di andare a vedere che cosa hanno detto, ma è anche un, un buon esercizio teorico e un po' di apertura, di apertura della mente. Sono contenta sinceramente che che Leutera se ne sia occupata perché eh, la cosa che mi piace un po' sottolineare è che in realtà sia Volterine che Goldman erano due personaggi molto molto importanti ma che si sono un po' persi un po' persi nella storia cosa che non è successa ad, altri, ad altre figure storiche della loro stessa caratura o anche di una caratura minore, però diciamo che il loro essere donne e l'essersi occupate di emancipazione femminile eh, di questioni come la contraccezione l'aborto eccetera, le ha posizionate eh, in una in una ideale scala diciamo, di importanza assolutamente verso il basso quando in realtà eh, non lo erano assolutamente.